Ho perso. Ah. La regina controlla la dimensione delle celle per decidere che uovo deporre. Ecco, ha inserito la testa e adesso l'addome. Tac, fatto. Prossima. Purtroppo la nostra regina del toppare è marchiata, ma eh, così l'abbiamo ricevuta. Un'altra, infila la testa, controlla le dimensioni e inserisce il sedere. No, questa volta no.